Io sono Giro ancora vengo da Bitonto vengo. E vi vorrei dire di una battaglia che ho cominciato nel 2004, dove nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla vittoria di quella battaglia. Bene, abbiamo vinto. Siamo riusciti a salvare le piazze dei nostri centri storici a Bitonto, a Dario, a Mona e anche ad Altamura. Avete trovato nella notizia questa primavera sui giornali lo scandalo Parcheggi Interrati. Bene, una battaglia che ho cominciato da solo. Solo. Questo partiamo sta dicendo, non per vantarmi, ma soltanto per farvi capire che siete in tanti e se si riesce a vincere anche da soli, si vogliamo in tanti. Quello che noi si fare e verificare le nostre battaglie, le battaglie in difesa della nostra vita, del territorio. Susa. fino alla confine dell'orizzonte de perché il pianeta deve essere un luogo dove vivere, non un luogo dove dei pescieri che tragono profitto economico e dove la gente muore, e adesso due parole. Per gli operai dell'Irma per i compagni una cosa vi vorrei ricordare, che se l'Irva chiude sono centinaia di anni che ci vorranno per ripulire tutta l'aria e chi meglio di voi lo potete fare, voi che avete lavorato, voi che ci la vita, i insieme ai di quindi Thank you.